bentornate in un nuovo video prodotti finiti di febbraio in collaborazione con la mia super dolcissima paola style a cui mando un bacione enorme ti voglio bene tesoro e voi invece andate subito a vedere il suo video che sicuramente sarà più interessante del mio allora a febbraio ci ho dato davvero dentro perché sapete che voglio esaurire e voglio fare un po' di pulizia sono nella fase di declutter anzi se vi può tornare utile parlare di declutter ovvero di buttare via quelle cose superflue eccetera fatemelo sapere perché io devo organizzare la pantry quindi la dispensa e riorganizzare alcune cose tipo l'armadio eccetera proprio su questo concetto quindi se vi può essere d'aiuto qualche video fatemelo sapere che ve lo faccio intanto guardate qua questi sono i prodotti finiti di febbraio. Ho il cesto che scoppia. Quindi, perché ho il cesto che scoppia? Ho dato retta a Paola. Eh, Paola appunto mi diceva, no, ma guarda, metti via un po' di cose anche diverse. Quindi ho alcune cose che sono da mangiare e alcune cose eh, che sono da... Eh, per il corpo, alcuni ho gli essenziali. Quindi vi faccio vedere che cosa ho terminato a febbraio. Senza perdere tempo, perché è davvero ho tantissima roba per quanto riguarda il food io non consumo tantissime cose confezionate perché tendo a fare io tutto io mi faccio lo yogurt, il dado, il pesto eccetera quindi eh, quando sono di stagione usando le cose di stagione quindi non è che ho tantissimo però tra le cose che consumo c'è questo, che è Uncle Ben's, è un riso parboiled ehm, già porzionato, perché ci sono dentro quattro sacchetti contenenti due porzioni di riso ognuno, e qua ci sono 10 minuti. Allora, questa è l'unica cosa raffinata che io mangio, ovvero bianca, perché di solito mangio eh, i cereali li mangio integrali, così come la pasta, e... Eh, perché mangio questo anche se non fa benissimo? Perché mi ricorda quando ero bambina e avevo la stessa confezione, lo usava mia mamma 30 anni fa e a me è rimasta questa cosa. Io ancora adesso lo uso come contorno, quindi io lo uso per, non so, faccio magari gamberetti al latte di cocco e curry, oppure faccio la poke che è con l'insalata, col col salmone, il mango, gli spinaci, eccetera. Io uso questo, è solo questo, a me piace tanto. Poi, secondo prodottino, aceto di riso, questo è per sushi della Saitaku, l'ho trovato all'Esselunga, quindi niente, mh, senza arti parte, non è che sa di granché, però l'ho finito, e, mh, adesso ne ho trovato un altro di un'altra marca, che prende, però da natura sì. E non mi dispiace quello lì, perché è un pochino più saporito. Ultima roba da mangiare è questo pesto in barattolo. Io d'inverno, quando ho voglia di pesto, prendo questo di pra. L'avete visto nella spesa, nel video spesa della settimana scorsa. Poi vabbè, d'estate, solitamente me li faccio io i pesti così. Anche qua, se volete qualche ricettina o qualche idea, scrivetemi qua sotto che provvedo a farvele eh, senza problemi. Poi, per quanto riguarda corpo e benessere straborda il cesto partiamo dai capelli ho terminato questo shampoo di Dercos e questo è quello che uso solitamente per cui lo ricompro sicuramente a me piace molto perché ha un, un odore delicato è uno shampoo ristrutturante per capelli sfibrati e danneggiati io in realtà non li ho danneggiati però elettra che li hai molto lunghi sulle punte a volte sono un po' secchi, un po' rovinati Eccetera. questo dà un aiutino io non mi trovo male poi per quanto riguarda gli oli per il corpo, forse mettetevi comodi perché ne ho terminati un bel po', eh. Ho terminato questo olio da massaggio per riposare bene, dell'Oxitane. È un olio da massaggio contenente olio di mandorle dolci, lavanda, bergamotto, mandarino, arancio dolce, geranio. Lo ricompro... vi dirò no, perché... Boh, ma non mi è piaciuto in modo particolare, ma poi gli oli e gli oli da massaggio preferisco prenderli in erboristeria, quindi quelli un po' bio, un po' più natura, Insomma, che queste, questi brand non sono proprio sempre verdi. Ecco, mettiamola così, ehm, io tendo comunque a prendere l'olio essenziale puro e a veicolarlo in un olio eh, quindi preferisco ancora fare il fai da te perché comunque la composizione me la faccio come voglio io qua non so se lo sapete ma io tantissimi anni fa ho fatto proprio un corso di cosmesi naturale un piccolo corso, eh, non è che sono un'espertona e quindi tante cose, tanti pastrocchi me li faccio, li so per, perché appunto ho fatto questo corso nel Carlo, tempo del Carlo Cudeca, praticamente poi abbiamo questo olio giapponese, è un olio essenziale eh, che contiene diversi oli. Questo l'avevo preso in Austria, della St. Bernard. E sinceramente, eh, io all'inizio lo usavo come aromaterapia, lo mettevo nel diffusore. Poi mi sono stufata perché era troppo forte nell'aria ed è finito che l'ho usato dentro nelle palline, eh, quelle per l'asciugatrice, per profumare i panni. Perché sapete che l'asciugatrice dopo un po' che la usate, prende quell'odoraccio e questo come sa un po' di menta faceva la cosa sua. Un altro olio che ho finito è questo qua che io uso ogni anno per fare i fumenti, ha un olio all'eucalipto, sempre della St. Bernard, eh, io lo uso per fare i fumenti, quindi i vapori, quando sono raffreddata, oppure lo veicolo a un olio, o a, um, a una crema, se sono proprio intasata, quindi da mettere qua sui bronchi o sulla schiena, magari lo veicolo a volte, anche con una crema al timo, tanto per intenderci, insieme al timo. L'ultimo olio, ah no, ne ho ancora un altro, ho questo, pompelmo, questo lo uso in aromaterapia, eh, il pompelmo è una fragranza energizzante insieme a come tutti gli agrumi anche qua fatemi sapere se vi può interessare un video sugli oli essenziali su cosa come si usano e a cosa servono perché può essere interessante io li uso molto e uso molto l'aromaterapia ovvero quei diffusori che hanno l'acqua dentro sono elettrici o con la candelina e a me piacciono molto fatemi sapere se vi può interessare scrivetemelo sotto che ve lo faccio Infine l'ultimo olio, questo non è bio, l'ho preso al supermercato 27 anni fa, è l'olio di argan, con questo mi ci faccio il massaggio guascia, ne abbiamo parlato nel video eh, sul massaggio guascia appunto, questo è di equilibra, allora questo è da grande distribuzione, non è male, però anche qua se potete andatelo a prendere in erboristeria, comunque prendetelo come si deve, ma questo qui è comunque tranquillo, si può, si può tranquillamente usare. Come maschere? Questa, questo mese che cosa ho usato? Ho usato questa maschera di bianca amore Giunone, che però io non ricomprerò. La maschera, devo dire la verità, è molto buona, è una maschera al collagene, quindi ragazzi parliamo per noi che abbiamo più di 40 anni. È eh, una maschera molto idratante, però eh, per la mia pelle è troppo aggressiva. Io l'ho tenuta in posa 20 minuti, come c'è scritto qua, il problema è che dopo avevo, mi ha fatto reazione quindi, dopo poco che l'ho me cioè, messa, quando ho tolto la, la. passati 20 minuti che ho tolto la, la cosa di tessuto, eh, io qua sembravo pipi calze lunghe con i brufoli. Perché, proprio avevo una striscia rossa qua e una striscia rossa qua di brufoletti che mi prudevano da matti. Allora, Bianca Amore è un ottimo brand. Quindi. Non, con questo non voglio dire che non è valida la maschera perché la maschera è buonissima la, la marca la conosco perché io uso anche altre cose altri prodotti di Bianca eh, io uso la crema per il corpo il detergente per il corpo la crema e detergente per il viso il, il burro cacao la maschera viso sono tutti prodotti ottimi ho provato anche un'altra maschera e non mi sono trovata male questa mi ha fatto irritazione quindi probabilmente è un problema mio di sensibilità di pelle comunque questa poi ho mm, usato queste sono tre maschere per le labbra e io le faccio una volta a settimana però vi devo dire che queste nello specifico non fanno una mazza di niente le avevo comprate in Austria l'estate scorsa E sì, sono mentolate vi, vi, vi fanno un po' di fastidio forse perché sapete che comunque questi oli tipo menta eucalipto così irritano un pochino però non fanno una cipa di niente sostanzialmente, quindi non ve le sto neanche a proporre, ma tanto qua non, forse si ritrovano di altre marche, ma queste in particolare quando tornerò in Austria, se mai si potrà tornare, non le, non le ricompro più perché fanno proprio schifo. Poi come maschera ho fatto questa idratante Deep Hydrating The Skin Lounge Deep Hydrating Facial Mask, questa qui. Non mi ricordo onestamente dove l'ho presa, credo... non vorrei dire, forse da essere bella, non me lo ricordo assolutamente, o oh, in qualche viaggio, perché sapete che io quando viaggio vado al duty free e prendo sempre maschere, perché una delle cose che io faccio quando prendo l'aereo è quello di trattare la pelle, perché a me l'aereo la stende proprio la secca tantissimo, ma proprio che perdo i pezzettini di pelle, tanto perché si screpola proprio, e quindi io continuo a mettermi crema per il corpo, crema in faccia, faccio tutta una beauty routine, <ride> se volete, quando potrò viaggiare, vi farò vedere che cosa combino sull'aereo, comunque, potrebbe essere che l'ho presa in qualche viaggio, non, non me lo ricordo, però mi è piaciuta molto, quindi il problema è che io non mi ricordo dove l'ho presa, eh... hmm. vabbè, cercherò su internet, <ride> poi ho preso, ho fatto queste qua, che ne ho tenuta una, ma in realtà le ho fatte per ogni settimana, che sono quei eh, cerottini da mettere qua sotto per il contorno occhi, questi sono di garnier, di antifatica. Sì. Allora, per un effetto migliore vi consiglio di metterli nel frigo, quindi l'effetto ghiaccio, come dice qua. Io non mi sono trovata male, Ovviamente essendo messo nel frigo ha un potere più defaticante, perché sapete che il freddo decontrae e decongestiona qua sotto, quindi l'effetto eh, è sicuramente eh, come dire, più assicurato. ecco, Poi, Caudalie, un saponcino detergente per la faccia. Questo qui me l'aveva regalato Gattaluna. Che saluto e mando un bacio. Erano dentro in un suo regalo di Natale. E, perché lei mi aveva regalato un set: c'è cioè dentro la crema viso, il contorno occhi, che sto finendo tra l'altro. E questo, e forse è una crema corpo, non mi ricordo. Comunque c'erano diverse cose. E siccome io appunto avevo già robe aperte, l'ho aperto più tardi. E mi sono trovata bene. Io adoro, amo Caudalì. Infatti io sono sempre felice perché lei mi ci schiaffa sempre dietro qualcosa dei miei regali di caudali. Grazie, carta, eh, Grazie, Paola. E quindi, eh, niente, questo mi è piaciuto tanto. e Quindi quando finirò il mio, probabilmente lo riprenda. Perché poi a me piace comunque cambiare i prodotti. Io non uso mai sempre uno stesso brand. Li giro un po' proprio per non abituare la pelle. Perché se no fa a suefazione, eh, come quando prendiamo insomma, le pastiglie del mal di testa. Poi invece per quanto riguarda eh, sempre la cura della pelle vi faccio vedere questo siero alla vitamina C, l'avete visto nella mia morning routine, eh, questo è di Poppy Austin, è un brand che a me piace tantissimo, è un brand vegano, quindi è tutto di origine vegetale, non testano sugli animali. Questa è vitamina C con l'aggiunta di acido ialuronico ed è indicata per le pelli come la mia sopra i 40 anni, perché sapete che sopra i 40 anni la nostra pelle inizia a chiedere un aiuto più valido. Eh, questa è una boccetta da 60 ml, costa intorno 18-19 euro io mi sono trovata da Dio, tant'è che l'ho ricomprata. Dopo la vitamina C, come avete visto nella mia morning routine, io metto l'acido ialuronico, anche questo è eh, indicato per le pelli sopra i 40 anni, eh, proprio perché, come dicevo, abbiamo bisogno di un po' di aiuto. Quindi questo è anti-aging e questo è per eh, restoration, quindi questo è per restaurare, <ride> per non far cadere la pelle a pezzi. L'acido ialuronico, tra l'altro, eh, sapete che è fondamentale se usate il derma roller. Perché è uno di quei sieri che vanno usati per il derma roller. Anche qui, se volete, scrivete sotto se volete un video sul derma roller. Io lo uso sempre l'acido ialuronico, E vi devo dire che da getaio, che ho preso a usarlo con costanza, eh, la mia pelle è nettamente migliorata. Quindi, questo è buonissimo. Oltre a questi due, come sapete, l'ho finita. Io uso questa crema a retinolo. Sempre di Papyrus. Purtroppo non si legge più. Allora, il Osside a me piace tantissimo, se proprio devo trovare una nota negativa nelle loro cose è la confezione di questa crema, perché sarà che io uso oli di tutti i tipi, però ragazzi mi rimane la scritta sulle dita, cioè io ogni volta che lo prendo in mano ho le dita sempre nere, con questi no perché è un'etichetta stampata, ma questa. Eh, proprio non mi trovo però la crema è ottima come vi dicevo nel mio video della morning routine la crema retinolo è più indicata per i, tra, verso i 35 anni eh, però diciamo che anche per noi eh, se vogliamo una crema eh, valida, eh, non pesante per la, la mattina eh, sicuramente è un valido strumento a me piace tantissimo quindi io ve la consiglio però diciamo che è più indicata verso i 35 anni questa e contiene retinolo, quindi abbiamo vitamina C, acido ialuronico e retinolo, e poi avrete una faccia perfetta. Poi siamo arrivati quasi alla fine, ragazzi, eh? parliamo delle mani. Allora, il primo prodottino per le unghie è questo smaltino di Peggy Sage. Uh, a me è piaciuto tantissimo, tanto che guardate l'ho scavato dentro, uh, questo qua l'avevo preso nel lontano 15-18 um, mentre Benito faceva le sue riunioni sulla pia pubblica piazza io compravo questo in Lussemburgo, no scherzo, però l'ho preso qualche anno fa, Peggy Sage a me piace tantissimo perché ha dei colori carini e durano abbastanza. L'unica nota negativa di questo brand è che come li aprite si seccano, e voi direte: Ma allora se l'hai comprato nel 15-18, come hai fatto a finire questo smalto? Solvente, <ride> sapete, quel trucchetto di mettere il solvente dentro negli smalti per farli tirare. Ecco, sono andata avanti così finché ho potuto. Poi mi si è staccato il pennellino, l'ho esaurito. Ma proprio la settimana scorsa ho detto va bene, gli facciamo il funerale. Ma penso che più di così, <ride> di non poter tirare fuori niente da questa buccetta mi è piaciuto tanto eh, come tutti i smaltini, sbrelucichini toglierlo bisogna pregare la madonna perché eh, è abbastanza difficoltoso almeno io non ho la pazienza di stare lì a farli agire poi ho finito questa penna di essence sapete quelle per le unghie per togliere le sbavature intorno alle unghie ho finito i pirulini qua dietro ma soprattutto si è seccato il liquido dentro quindi Fertig finita la ricomprerò poi ho finito questi bastoncini di legno, l'ultimo l'ho usato l'altro giorno. Anche questi li ho comprati eh, praticamente lo stesso anno in cui Napoleone è andato a invadere Waterloo. Eh, dunque io vado in Austria da 25 anni, non voglio dire che li ho comprati 20 anni fa ma 10 tutti. Um, Bipa è un negozio. Questa marca si chiama Look by Bipa, è un negozio tipo acqua e sapone Lilla ed è un negozio che c'è da sempre in Austria. Appunto, io vado là da 25 anni, c'è sempre stato. Io di solito compro il mondo anche perché lì poi ci sono cose che qua non si trovano, tipo lo, lo Starlift che è quella Geggina Ioni che vi avevo fatto vedere nei 5 oggetti che mi rappresentano e di cui vi devo ancora parlare in un video. Questi legnetti erano, sono stati veramente fantastici, ma erano veramente eterni ragazzi, cioè davvero l'ultimo l'ho tirato fuori l'altro giorno, mi è rimasto proprio solo la confezione di plastica che probabilmente riutilizzerò per gli aghi o gli uncinetti, o non lo so e quest'anno se riuscirò a tornare in Austria sicuramente li riprendo e infine l'ultima cosa che vi faccio vedere è questa rocchetta di filo della Guttermann, <ride> unica cosa che forse richiama ciò che faccio Ehm, perché io ne consumo veramente a chili questo filo a me piace perché si può cucire di tutto beh io cucio solo il cotone quindi non è che posso fare male che vada tol panolenci e questo è fantastico va, su tutto praticamente quindi consumo chilometri e chilometri di rocchette di filo bianco e fine ragazzi questo era qua tutto quanto Spero che vi siano piaciuti anche questi prodotti, fatemi sapere se volete qualche informazione in più o ho... ho smontato qualcosa <ride> sui prodotti o su qualche video che volete vedere, andate a vedere il video di Paola e lasciatele un bel commentino e niente, io vi do un, un bacione, ciao Paolina vengo a vedere il tuo video adesso e vi voglio bene, grazie, <ride> ciao.